Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch eh, diciamo per comprare gli stili sia dell'appartamento che del CEO gratis senza spendere soldi, senza stare lì a, a spendere soldi per provare magari tutti gli stili, con questo metodo potete comprarli gratis. Allora io adesso vi faccio vedere i, i miei soldi in pratica, e sono questi qui come vedete 64 milioni, 0, 26 mila e... cazzi e mazzi, insomma per capirci e, e poi andrò a spiegarvi il glitch ragazzi allora è semplicissimo, è veramente una cazzata però è un peccato perché funziona solo su PS4 allora per fare questo glitch avete bisogno di un'attività recente dovete avere un'attività recente come una taglia, un veicolo comprato o qualcosa del genere quindi a questo punto la tenete bella preparata eh, già con uh, l'opzione avvia insomma avvia l'attività a questo punto che cosa dovete fare ragazzi andate sull'arredamento dell'ufficio dell scegliete quello che volete modificare quello che volete, quello che vi piace di più e eh, ci cliccate sopra, non appena ci cliccate sopra ragazzi come vedete io sono più stile non appena ci cliccate sopra dovete premere eh, immediatamente doppio tasto ps io vado sullo stile eh, ci clicco per comprarlo premo doppio tasto ps faccio avvia attività e poi premo cerchio ragazzi non appena premiamo cerchio eh, lo stile è cambiato vi faccio vedere anche nell'appartamento che è la stessa cosa scegliamo lo stile che vogliamo doppio tasto ps avvia GTA e eh, poi schippiamo l'altro messaggio ragazzi e come vedete eh, non compare nessun messaggio di acquisto non ci compare nulla e abbiamo in pratica comprato gli stili a gratis ragazzi a gratis come al solito in questo periodo è periodo di tutto gratis quindi anche questi sono gratis vi faccio rivedere i soldi nel nella banca, ragazzi, che non sono variati e è nulla questo è un fanny glitch non so come chiamarlo, ragazzi, però è un glitchetto che magari a qualcuno può tornare utile, come vedete i soldi sono rimasti invariati e se magari volete, non so, comprare uno stile, provare tutti gli stili e guardarli tutti senza stare lì a spendere soldi sia per gli appartamenti che per il CEO potete fare questo glitch e potete averlo Spero che il glitch vi piaccia, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.